Vediamo sempre quella ti sicura, per noi fermo, sicuro che sei fermo, mangi con la terra di 30 km al sei con, ma giri con la terra, di 30 km a sei con. Questo Sale Decolla Prende il volo Intanto scendo il piano Inferiore Dell'aereo giallo Il girasole giallo Ma il gatto lo vede rosso Come se fosse un paradosso Ma il gatto lo vede rosso Come se fosse un paradosso Quando ti Qua-